Adesso abbiamo un focus sulle fotografie, ci sarebbe da fare una lezione di due ore solo su questo, però cerchiamo di diciamo, focalizzare l'attenzione sui concetti chiave. Un po' ve l'ho già anticipato, è, una, è un po' una complicazione, cioè nel senso che il diritto d'autore italiano prevede questa eh, distinzione tra opera fotografica, considerata quindi Opera dell'ingegno a tutti gli effetti che è quella che ha carattere creativo e poi la semplice fotografia che è quella senza carattere creativo e la differenza però non è la differenza dal punto di vista della disciplina della tutela non è da poco perché se vedete da un lato l'opera fotografica è tutelata con un pieno diritto d'autore quindi vuol dire che il fotografo ha anche i diritti morali e ehm, e la durata è di 70 anni dalla morte dell'autore. Dall'altra parte, invece, c'è quel diritto connesso che è previsto dall'articolo 87 e seguenti: è non coperta da, diritto da, scusate, da diritti morali. Perché, non essendoci il carattere creativo, non è una fotografia che arriva a quel, a quel punto, da tutelare anche l'aspetto reputazionale, e soprattutto la durata: la durata è di 20 anni dallo scatto. È una cosa molto diversa che dalla morte, perché dalla morte è un thriller perché devo non so, non so quando morirà l'autore e a volte non so nemmeno quando è morto perché prima abbiamo fatto l'esempio di Paul McCartney e John Lennon, basta che vado su Wikipedia e vedo quando è morto John Lennon, ma se io ho in archivio delle fotografie di un autore locale che non è particolarmente famoso ma che sono interessanti a pubblicare, io non so di preciso quando è morto, devo andare a, re a recuperare eh, informazioni eh, no? dalle anagrafe oppure dai parenti e via dicendo. E, e non è una cosa da poco. Ehm... Invece 20 anni dello scatto è più oggettivo. 20 anni dello scatto è una durata molto più breve e soprattutto se la fotografia è stata archiviata correttamente ci è indicata la data in cui è stata prodotta la fotografia. E quindi io conto i miei vent'anni da lì, da lì in poi l'opera è di pubblico dominio, quindi vuol dire che, adesso vi metto questa pulce nell'orecchio, ma non so, chi di voi gestisce una, in biblioteca una parte di, eh, diciamo, di archivio fotografico, può essere che abbiate in casa delle fotografie che pensavate essere tutelate, in realtà sono invece già cadute in pubblico dominio perché considerate semplice fotografia e adesso sicuramente tutti mi direte ma io come cavolo faccio a distinguere con certezza se, un se una fotografia ha carattere creativo o non ce l'ha, la risposta è boh, nel senso che il, la certezza purtroppo non ce l'abbiamo, nel senso che non c'è un'autority un superiore che ci mette un timbro e, e ci dice questo è carattere creativo e questo non ha carattere creativo. Dobbiamo andare per eh, diciamo, ragionamento giuridico e adesso vi do gli elementi per farlo questo ragionamento. Capisco che magari alcuni vi lasceranno un po' no, non soddisfatti del, del tutto, perché magari eh, eh, non avete appunto la... la, la, la questa, comunque non è una certezza, non avete qualcuno che ve lo conferma, però è così. Eh, io vi cito ad esempio il commentario di Hubertazzi, che è uno delle, dei, dei riferimenti più autorevoli in materia di diritto d'autore, che dice quanto segue, cioè dice che per distinguere fotografia creativa da non creativa vedete che la creatività non va individuata nel, eh, scusate, non è tanto un discorso di eh, eh, esperienza o fama del fotografo, no? Cioè, ah, visto che quello è un fotografo famoso, allora automaticamente eh, ha dei diritti morali. No, perché se Oliviero Toscani fa la foto al piatto di pasta mentre è al ristorante, come normalmente si fa su Instagram, non è che solo perché l'ha fatta Toscani col, cellula, eh, col, ce, fatta col cellulare, col, eh, senza un, un intento creativo, allora solo perché l'ha fatta lui diventa creativa. Ok? Va, va visto in, in un'ottica più oggettiva, cioè secondo questi criteri. Dice, eh, Lubertazzi dice che la creatività viene individuata nell'originalità dell'inquadratura, nell'impostazione dell'immagine, nella capacità di evocare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà raffigurata in generale nell'impronta personale dell'autore, cioè il fatto che l'autore nel fotografare una scena, un, una, un ritratto, un panorama, lo fa apparire, lo, lo apparire nell'immagine secondo il suo modo di vedere, secondo la sua impronta personale e quindi non è un discorso di perizia, magari è anche una qualità, una, una foto che da un punto di vista della qualità fotografica, della tecnica fotografica è bassa, è poco interessante, ma molto evocativa dal punto di vista della persona dell'autore, quindi purtroppo vedete siamo su dei parametri che sono non così oggettivi e, non così, eh, e, e più soggettivi, però ci aiuta anche eh, adesso la giurisprudenza, cioè la, le decisioni dei giudici che hanno in precedenza eh, diciamo, deciso casi su, queste, su questa distinzione. Aggiunge poi, sempre Lubertazzi, dice che non c'entra la perizia tecnica o l'esperienza del fotografo, o la fama del fotografo, come dicevo prima, perché anche le fotografie non creative possono infatti rivelare elevata professionalità nell'inquadratura o nella capacità di cogliere in maniera efficace il soggetto fotografato, senza tuttavia sorgere ad originale interpretazione personale dell'autore. Vi faccio un esempio molto, molto, eh, diciamo anche qua, classico. È estremizzato, però è un classico. La, ehm, pensate alle fotografie aeree che vengono fatte dall'agenzia delle entrate per, veri per verificare se ci sono abusi edilizi. No? Ogni tanto l'agenzia delle entrate fa un paga un'agenzia, paga un, un, una società specializzata in queste attività. cioè so società che vanno con un aereo o con un elicottero sopra alcune aree o con un drone e, e fotografano per vedere se il tizio che ha il. il Un'area agricola ci cioè ha costruito una cascina eh, o un deposito dove invece non poteva e quindi sta evadendo Limu, sta evadendo eh, la tassa rifiuti, non lo so. Ehm, quelle fotografie sono fatte da fotografi altamente specializzati, cioè fare una fotografia da un elicottero con eh, situazioni di luce magari non particolarmente favorevole e ad un'altezza particolare richiede avere una macchina fotografica di alta qualità e anche una capacità eh, non da poco ciò nonostante non, quelle fotografie aeree che sono delle ortofoto spesso cioè poi vengono macinate da un software che le, che le appiana e le mette insieme le, le unisce quindi corregge la curvatura terrestre corregge le ombre non sono creative perché il loro intento non è quello di trasmettere la personalità dell'autore ma l'intento è chiaramente quello di documentare un'area ok e quindi eh... E quindi quelle fotografie, ah, ecco la definizione dell'articolo 87 non ce l'ho, eh, ve la vado scusate questo è interessante, ve la, ve la vado a prendere, ehm, la trovo scusate, la trovo qua in, in, una, in, un, mio, in un mio archivio, non, non ve l'ho messa nella slide, però la, la, la definizione dell'87 dice che sono ehm, fotografie che rappresentano fatti della vita, della vita comune e quindi quelle sono, hanno un intento più che altro di documentazione, Ok? Cioè, lo scopo è quello di rappresentare una scena e documentarla, pensate alle opere, ehm, alle opere di, di, alle fotografie di reportage, no? la fotografia che fa un fotografo che va a un comizio in cui c'è eh, un politico che sta parlando, oppure a una conferenza, a una conferenza in cui si, si, si, si parla del coronavirus, non lo so. Allora, la, la definizione della legge è la seguente. Ve la leggo, anche se non ce l'abbiamo nella slide, la potete ascoltare. Allora, sono considerate fotografie ai sensi degli articoli 87 seguenti, eh, le eh, immagini di persone o di aspetti elementi o fatti della vita naturale e sociale ottenute col processo fotografico o con processo analogo comprese questo è interessante le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole, delle pellicole cinematografiche quindi le fotografie che vedete rappresentano ehm, persone o aspetti o elementi o fatti della vita naturale e sociale e comprendono anche le Fotografie di opere, di, di, di opere artistiche, cioè la fotografia che fa il fotografo quando va in un museo per eh, poi mettere in un libro, fare una, il catalogo della, della, della mostra fotografica, la raccolta di quadri e via dicendo. In quel caso il fotografo non ha un diritto d'autore vero e proprio ma ha solo un diritto connesso. Perché? Perché ha senso come ragionamento, infatti la creatività vera sta nel, nel quadro che sta fotografando, che è stato fotografato, non tanto nell'attività del fotografo. La stessa cosa vale per i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Cioè, le, ehm, se io isolo un fotogramma, pensate a eh, Alberto Sordi, la classica. Eh, ehm, Immagine che trovate nei ristoranti, nelle, nelle, nelle trattorie romane in cui c'è Alberto Sordi che mangia gli spaghetti o i maccheroni nel, nel, nel suo film, nel suo noto film, in cui vuol fare un po' l'americano, e quell'immagine è, eh, è un fotogramma tratto dal film, quindi il singolo fotogramma ha un diritto di 20 anni quando invece il film, l'opera cinematografica intera, ha un diritto di 70 anni alla morte dell'autore, di tutti gli autori. Ok, quindi questi sono, casi, eh, sono i casi più classici. Cioè in questo caso, cioè nei due casi citati dalla norma, cioè la, il fotogramma del, del tratto dal film o la, la fotografia che rappresenta, che, che, che documenta un'opera un dell'arte dell figurativa, quindi un quadro o una scultura, eh, sono a tutti gli effetti per definizione. Eh, sotto la categoria dell'articolo 87 seguenti e quindi scadono dopo vent'anni e non hanno diritto morale. Eh, altri esempi eh, sono appunto le, le fotografie di eh, reportage di, di, di eh, che ne so. Di, di, di, di, eh quelle che compaiono sui cataloghi ad esempio, no? fotografie de, de, de del catalogo di Ikea, di mondo convenienza, cioè non sono fotografie creative, sono fotografie che, anche se fatte da fotografi particolarmente eh, raffinati e professionali, eh, servono a documentare come è, com è fatta la cameretta di, di Ikea o come è fatto il divano di mondo convenienza, no? Ok? Ehm... Di chi sono questi diritti? Cioè, la legge dice che i diritti spettano comunque al fotografo, il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salvo le diverse disposizioni stabilite per il ritratto e senza pregiudizio, eh, senza riguardo, a e senza pregiudizio riguardo alle fotografie riproducenti e opere d'arte figurativa, dei diritti d'autore sull'opera riprodotta. Cioè se il fotografo fotografa un quadro che non è ancora caduto in pubblico dominio, bisogna tener conto che ci sono anche i diritti d'autore dell'autore del quadro o della scultura. Tuttavia, se l'opera è ottenuta nel corso dell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro il limite dell'oggetto e dell'affinità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro. Ecco un'altra eccezione a quel principio generale che vi dicevo prima. Il fotografo che agisce in un rapporto di dipendenza, di lavoro dipendente, nei limiti del contratto, e eh, quindi il caso che esempio del fotografo di un giornale, di una redazione di un giornale che va a fare le fotografie quotidianamente per i fatti di cronaca, in quel caso eh, se appunto fa parte delle sue mansioni eh, nell'adempimento di un contratto di impiego il diritto viene automaticamente assorbito dal datore di lavoro. La stessa norma si applica a salvo patto contrario a favore del committente quando si tratta di fotografie di cose in possesso del committente medesimo, salvo pagamento a favore del fotografo da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione di un eco compenso, un eco corrispettivo. Le, la, le norme di queste fotografie prevedono che debba comparire, affinché venga diciamo, tutelato pienamente il diritto, debbano comparire queste tre informazioni nell'immagine, cioè il fotografo deve ricordarsi di indicare il suo nome, oppure della ditta in cui il fotografo dipende o del committente. La data dell'anno di produzione della fotografia, e vi ho detto che questo è importante perché la data dell'anno fa sì che si possano poi ricostruire e contare i famosi vent'anni, e il nome dell'autore dell dell dell'opera d'arte fotografata, nel caso appunto di fotografie che riproducono un affresco, un quadro, o una scultura eh, devo dire se, eh, se, se, se c'è un, un autore devo indicarlo l'autore dell'opera fotografata. E qualora gli esemplari non, non portino le suddette indicazioni allora la riproduzione non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati in articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore. Quindi altra cosa interessante per voi se avete in archivio delle foto che magari non sono neanche più vecchie di vent'anni, ma sono eh, diffuse senza queste informazioni, allora la riproduzione, cioè il farne copie, non è considerata abusiva, a meno che il arrivi il fotografo e riesca a dimostrare che c'è stata malafede.